video, oggi siamo in una postazione diversa ma siamo sempre nella stessa stanza eh, perché oggi faremo un video eh, non diverso ma nel senso comunque un video un po' diverso da quello che faccio di solito dove sono sempre seduta in blattero, oggi blattererò stando in piedi così almeno facciamo un po' di muscoli, allora oggi eh, voglio fare un video dove vi faccio vedere tipo i miei capi preferiti eh, usati, che ho comprato usati eh, e, con, e darvi dei consigli prima di buttarvi nell'usato magari se se, eh, se volete appunto eh, dare una chance alla moda sostenibile, che la moda sostenibile non significa solo comprare effettivamente da brand sostenibili, ma significa ridurre il proprio consumo, eh, comprare usato, comprare vintage, eccetera, eccetera. Quindi moda sostenibile per me significa eh, anche usare anche ciò che si ha, eh, cercare di comprare anche meno, anche se si compra magari da brand fast fashion, però... Ehm, anche comprare appunto usato vintage, per me anche quello è molto sostenibile perché ci sono tanti capi nel mondo che non sono stati amati abbastanza quindi dobbiamo darli noi dell'amore allora, oggi siamo qua perché voglio farvi vedere eh, io ho già fatto il video dove facevo declutter vi facevo più o meno vedere quasi tutte le cose che avevo in armadio eh, e forse noterete che c'è un capo che è ritornato ehm, per adesso, per adesso è ritornato che è ritornato la, il mio cardigan arancione, non so perché ma un giorno l'ho messo e ho detto... This is not bad, this is not bad <ride> Quindi, quindi l'ho tenuto per adesso Vediamo quanto resiste forse, forse nel prossimo declutter se ne va di nuovo Ogni tanto succede, si fanno i declutter E ci, ci sono dei capi che magari sul momento dici, no, vabbè, questi non li metto più eh, Poi però eh, li rivedi e sei tipo mm", O prima magari vedi una vecchia foto Dove lo indossavi e sei tipo mm" mi stava così male e vabbè niente succede succede succede anche uh, ai migliori ecco allora quindi quello che voglio far vedere oggi uh, ovviamente uh, probabilmente conoscete i miei capi perché i miei capi sono abbastanza sempre quelli uh, le poche cose che ho comprato quest'anno eh, ci sono, non so se le avete viste però magari ve li farò vedere in ogni caso se per caso non le avete visti eh, e vi farò vedere appunto i capi autunnali, non l'ho specificato prima ma vabbè stiamo parlando di capi autunnali non stiamo parlando di capi estivi, magari i capi estivi li faremo prima dell'estate dell'anno prossimo. Quindi eh, prima di tutto voglio darvi qualche consiglio. Allora, una cosa importante quando si inizia a comprare usato è il fatto che ovviamente eh, non troverete scusate, sto distruggendo la piantina qua dietro eh, non troverete ovviamente i capi che trovate eh, nei negozi fast fashion nel senso eh, se per caso andate sul sito di H&M in questo momento e vedete un maglione dite che bello questo maglione non è detto che quel maglione lo troviate effettivamente se lo comprate usato magari tra qualche mese in cui la gente si è stofata e lo vede sì, potete trovarlo però in ogni caso ehm dovete, diciamo, separare uh, le due cose, ovvero separare l'idea che uh, troverete all'usato le stesse cose che trovate nei negozi fisici potete trovare delle collezioni vecchie, potete trovare delle cose vintage che appunto non si trovano nei negozi e tutto, uh, però dovete capire che appunto uh, l'usato non segue le, la moda non segue la moda del momento, che è un po', un po che è quello che si vuole evitare, non, cioè i trend sono inutili, i trend sono uh, fatti per durare 10 minuti uh, poi è finito, si passa al prossimo trend e i trend ovviamente a un certo punto stufano ecco perché secondo me è molto importante per avere un armadio il più sostenibile possibile non dico minima perché il mio non è minima ma Um, eh, per eh, trovare il proprio stile e evitare di comprare cose con eh, cose particolari tipo avere la maietta con l'ananas, comprare cose troppo decorate perché in quel periodo andava tantissimo quello perché secondo me questo vi aiuterà a non stufarvi dei capi e a rendere tutti i capi molto più versatili per esempio, per esempio Uh, a me piacciono tantissimo le gonne uh, Io non ho, ho realizzato che detesto i pantaloni Detesto i jeans In questo momento sto indossando dei jeans La cosa ironica Ma uh, quest'inverno e durante l'estate in generale Io ho indossato quasi solo un gonne Cioè in estate ho indossato un sacco di gonne Quindi le ho trovate così comode Che ho detto questo inverno io col cacchio che metto i pantaloni uh, Ogni tanto li metto Perché magari mi va di vestirmi in maniera molto più semplice Tipo oggi c'ho cioè un maglione e i jeans uh, Però quando voglio fare più la fighetta Uh, mi uh, metto solitamente la gonna uh, prima di tutto uh, io non sono molto fredolosa quindi forse questa cosa non va bene per tutti quanti in inverno uh, perché a me bastano semplicemente un paio di calze normalissime io sto a posto anche a meno 30 uh, sì, giuro, giuro, sto benissimo eh, Io congelo di più quei jeans, onestamente Quando fa molto freddo fuori, soprattutto quando è inverno e tutto Io ho molto più freddo quei jeans rispetto a io con le calze Perché secondo me le calze proteggono molto di più, ma questa è una mia idea, vabbè um, Quindi, uh, una delle cose preferite che io ho ultimamente Che ho comprato um, quest'estate, oltretutto Non so se l'abbiamo visto nell'ultimo video È questo blazer Allora, questo blazer è bellissimo perché... Uh, a me il rosso piace tantissimo, uh, non so se è un colore che mi va bene, onestamente, uh, non so se è un colore che va bene perché io non sono un'esperta dell'armocromia, però uh, a me il rosso piace tantissimo e ho um, alcuni capi rossi, non tantissimi però ne ho. Uh, e questo blazer mi piace tanto però perché non so se lo vedete in... Uh, oops, bottoncino, ma... No, non staccate, uh, non so se lo vedete, ma questo può essere... si può mettere sia come blazer che come vestito se si vuole osare un pochino perché è comunque cortino eh, per adesso io lo userò come blazer eh, come vestito ma che lo posso mettere se sotto metto dei pantaloncini che sono abbastanza corti, questo blazer lo adoro perché ehm, già il rosso comunque fa il suo effetto, vedete anche lo st questo stesso outfit secondo me ha cambiato ha cambiato diciamo eh, tonalità io non so parlare i termini in moda datemeli, datemeli buoni um, questo, è un, questo è un capo vintage oltretutto uh, non l'avevo neanche pagato così tanto per essere un capo vintage ed è in condizioni straordinarie e io lo adoro cioè, lo adoro e non vedo l'ora di metterlo, solo che sono in quarantena di nuovo, restando nel rosso io ho questo completo, che questo eh, non è stato comprato da un brand fast fashion non, eh, non è un capo usato, però questo completo mi piace tantissimo e ultimamente sono diventata un po' fissata con i completi, perché non ne ho solo questo e basta ho un completo nero, ma in realtà la giacca non è del completo, è una giacca a parte eh, però secondo me i completi potrebbero essere molto utili, sia perché sono fatti di due capi, quindi avete sia giacca che pantaloni, che alla fine non per Forse dovete mettere insieme, Lo potete mettere insieme ma potete anche separare la cosa. Eh, quello che io vi sento di dire è di comprare ovviamente i colori che piacciono a voi. Capisco che c'è questa armocromia anche in colori vi stanno bene o non vi stanno bene io sono dell'idea, se ti piace un colore indosso lo tesoro e ciao <ride> cioè, onestamente capisco che c'è un del re, un po' come per il make up ci sono dei colori che a me oh, probabilmente non stanno bene, non sono fatti per il mio incarnato per il mio, tipo, uh, per il mio tipo di pelle, che non sono fatti per il mio colore degli occhi ma io li indosso lo stesso perché non ne frega niente uh, questo ovviamente è una mia filosofia di vita, poi ognuno vive come vuole quindi secondo me è molto importante avere dei cappi versatili per esempio in questo caso il blazer cioè anche se vi vestite in maniera molto casual come un paio di jeans o una maglietta il blazer secondo me cambia tantissimo e vi fa diventare un pochino più eleganti poi potete essere un po' più eleganti magari mettendoci una gonna io per esempio questa è la mia gonna preferita <ride> eh, tipo la adoro la, adoro e la indosso tipo, la indosserei, tipo tutti i giorni se potessi um, e ho anche questa che non è una gonna ma sono dei shorts che sono molto su questo stile qua um, questa l'ho comprata nuova invece questi li ho comprati uh, usati quindi um, però um, alla fine sono tipo i capi che più utilizzo durante l'inverno come vi ho detto Uh, poi io ho altre gonne sono tutte corte e ho, alcune, ho una gonna una lunga, una lunga che potrei mettere in inverno uh, però devo mettere Ovviamente ho anche uh, delle gonne tipo in, uh, in finta pelle, ma queste sono state comprate nel mio periodo uh, quando compravo ancora fast fashion, quindi non sono capi usati. Un'altra cosa che io utilizzo tantissimo durante l'inverno questo è questo cardigan vintage che è tipo l'amore della mia vita onestamente mi dispiace lui eh, questo l'avevo trovato l'anno scorso in una, tipo c'è stata una fiera tipo una specie di fiera vintage dove si vendevano solo cose vintage Io ho preso questo e vi giuro che eh, tiene così tanto caldo e si abbina a qualsiasi cosa che è veramente magnifico, poi io adoro il bianco adoro il bianco, solo che ho sempre ansia perché quando indosso il bianco finisce che mi sporco sempre eh, però eh, stranamente è passato tipo più di un anno e questo è ancora intatto pazzesco, adoro Um, quindi uh, anche i cardigan sono una cosa che io adoro tantissimo, infatti ne ho uno, se contiamo questo che appunto è ritornato, ne ho due eh, ho uno verde che anche questo l'ho comprato vintage che lo adoro tantissimo, Quello arancione eh, non è vintage ma è usato sempre eh, questo invece è sempre un cardigan che ho comprato in negozio vintage, anche questo lo adoro tantissimo a quanto pare la gente mi dice che questo è un colore che dovrebbe andare bene secondo la cr cr cromia, credo eh, e anche questo si abbina tantissimo, a tantissime cose e eh, lo trovo adorabile, so che magari alcuni pensano che i cardigan siano un po' da nonna, però io li adoro e basta da poco oltretutto mi sono anche comprato un altro cardigan che questo è molto più grande uh, questo è proprio un cardigan molto molto fluffy che secondo me uh, cioè che io userò molto più come giacca piuttosto che come cardigan da mettere sotto i cappotti o altro però questo è tipo uh, molto, cioè è veramente enorme e tiene tantissimo caldo e io lo adoro tantissimo quindi questo l'ho comprato da poco proprio perché stavo cercando un cardigan simile a quello bianco eh, però in modo da poterlo proteggere quello bianco perché ogni volta che metto quello bianco veramente mi viene l'ansia perché non voglio sporcarlo ma l'ho indossato veramente tantissimo non lo guardo ce cioè lo faccio più perché alle volte in passato compravo dei capi che mi piacevano così tanto e non volevo utilizzarli e li lasciavo lì invece adesso non faccio più questo errore e lo giuro eh, un'altra cosa che eh, appunto come ho detto Mm, dovete trovare il vostro stile quindi dovete capire voi cosa vi piace e cosa non vi piace io trovo che appunto avere dei capi versatili tipo cardigan blazer eh, o comunque dei pantaloni anche un po' più eleganti, non solo jeans perché comunque anche i jeans sono molto versatili però se siete tipo in un ambito di lavoro elegante, i jeans non è che li potete mettere tutti i giorni io per esempio al lavoro mi vestivo sempre elegante non, non mi era obbligato cioè non ero obbligata a vestirmi elegante però uh, a me piace vestirmi elegante quindi io i jeans li mettevo tipo il venerdì perché qua esiste il casual friday no uh, loro non è che ti guardano male se tu metti i jeans però se li metti tutti i giorni magari ci vabbè dai e cioè oltretutto io comunque cioè, ho anche un ruolo comunque importante cioè adesso non me la volevo menà però comunque diciamo comunque uh, cerco di mantenere una certa professionalità ecco tutto qua Um, poi però oltretutto l'autunno e l'inverno per me sono le mie stagioni preferite quindi io cioè, ho proprio voglia di vestirmi bene uh, quindi cardigan, i cardigan, e blazer, uh, le gonne uh, se li mettete se no secondo me i pantaloni eleganti tipo io per esempio ho uh, questi pantaloni neri uh, normalissimi che hanno una striscia tipo così come quelli rossi e so, sono stati comprando nello stesso negozio uh, che um, sono... Cioè, Danno un qualcosa in più diciamo all'outfit, però comunque secondo me i pantaloni neri o comunque i pantaloni eleganti tipo a sigaretta così eh, cioè danno quel tocco in più anche se vuoi semplicemente mettere una maglietta abbastanza semplice, una giacchina così. Secondo me ci cioè sta eh, un'altra cosa che io in, in, no, in inverno metto tantissimo sono ovviamente i maglioni eh, ne ho non ne ho troppi però ne ho comunque alcuni eh, che metto solitamente più che altro quando, sì, che metto un po' sempre eh, i maglioni non sono qua perché sono nel mio armadio però anche su quelli cerco che cioè, ho dei maglioni che sono effettivamente abbastanza eh, neutral sono o bianchi eh, o grigi eh, ne ho uno tipo verdino e basta, cioè sono dei maglioni che ho possiedo da, da tanti anni ehm, e quindi mh, non ho comprato nessun nuovo maglione quest'anno sono abbastanza fiera di bestè queste... E, e quindi cerco di usarli anche quelli, cioè, mh, ho sempre evitato di comprare maglioni. Tipo con cose specifiche sopra perché secondo me stufano. una certa quando ci sono delle, uh, delle cose particolari sui tuoi maglioni, a un certo punto stufano. Invece, quando c'hai una cosa molto neutra o comunque un, un solo tono, un solo colore, uh, si abbinano a tutto, eh, per esempio voi dire che vabbè, una questa gonna cioè, in particolare non si abbina a niente secondo me questa invece si abbina un po' a tutto ovviamente cerco di non metterci 50.000 colori quando indosso questa perché già cioè, vabbè poi come vi ho detto, io non sono un'esperta eh, non sono un'esperta di moda, non prendetemi per quella cioè io semplicemente mi vesto secondo il mio gusto personale eh, un'altra cosa che ho um, che ho tantissimo sono ovviamente le camice. Quindi, per esempio, come vedete, sono divisi per colore da me. Eh, quindi io ho delle camicie che, scusate, non sono stirate, perché queste le ho usate l'ultima volta in estate. Eh, ho delle camicie tipo... Sono quasi tutte bianche, tranne questa, che è un po' più particolare. Eh, però solitamente sono tutte bianche. Questa, per esempio, puoi fare il fiocchino. Eh, ci sono camicie che ho da anni e anni. Eh, una camicia che ho preso da poco è stata questa con una... Um, diciamo che ha una forma particolare è un pochino più lunghietta e secondo me se ci, ci si mette tipo una cintura sulla vita sta da dio uh, e ultimamente um, hanno iniziato a piacermi le cose che sono un po' più lunghine invece di quelle che sono corte sarà perché magari sono ingrassata quindi non mi sento più a mio agio mettere le cose che mi arrivano all'ombelico e poi magari lasciare i pantaloni o la insomma cioè capì, lasciamo stare i miei problemi col mio fisico Uh, ho altre camicie, queste le avete viste nel mio declutter, queste sono camicie tipo di un brand etico uh, che io uh, adoro, sono stati dei regali queste alle piantine, questo c'è gli aeroplani di cioè bellissimi ecco queste sono già più particolari nel senso che lì quando metto questi cerco di avere un look abbastanza minimal uh, però secondo me vanno bene un po' con tutto e poi una camicia che ho comprato da poco abbastanza particolare è questa, perché va tipo sulle spalle, sta un pochino larga, c'ha queste manichette così, eh, questa è ovviamente una cosa molto più casual, cioè la metterei con i jeans, non, la mette, non farei un look troppo elegante, ma secondo me si può far tutto, si può far tutto. L'ultima entry è stata questa camicia in lino, che più che altro l'ho presa per l'estate, ma l'ho messa qua, just in case, eh, che appunto l'ho trovato in un negozio per l'usato, l'ho pagata tipo 6 dollari e aveva ancora l'etichetta attaccata, io dalle agenti. Eh, e io, come ci ho già detto, non ho tanti pantaloni, ho tipo 3 pan, pantaloni eleganti e 2 paio di jeans. Eh, e ho, mi sono comprata un completo usato, che non mi è ancora arrivato, quindi aspettando, e ve lo, lo avrei fatto vedere volentieri, era veramente un bel completo, eh, se no qua sotto io tengo tipo delle cose tipo eh, altre gonne, c ho un'altra gonna nera e ho dei, dei piccoli maglioncini tipo così che si possono mettere sotto i blazer o sotto le giacche che secondo me si sta molto bene, ciao patata, e poi ho un, eh, questo, questo qua, l'ho preso l'anno scorso e ne vado troppo fiera, che è un... Eh, come si chiama il, il dolce vita è un dolce vita che è tutto sbriccioso però è bellissimo ci sta bene con tutto alla fine. Quindi eh, per fare la breve allora eh, come vi vedete questi sono diciamo i miei capi eh, invernali um, ops questi sono i miei capi invernali e ci sono ovviamente i maglioni dentro là, eh, però questo è un po' quello che possiedo. Ovviamente questi sono capi eh, non sono invernali, ma sono anche estivi, sono anche autunnali, sono anche primaverili, cioè secondo me, eh, quando si comprano dei capi abbastanza classici o comunque versatili, si possono usare in tutte le stagioni. Non sono una grande fan di avere solo cose estive. Ovvio che durante l'estate ho per esempio eh, vestitini che non posso mettere durante l'inverno, però ci sono alcuni vestiti che secondo me si possono adattare un po' anche un look invernale quindi eh, cioè i miei consigli sono veramente quelli di prima di tutto trovare il vostro stile non comprare cose che magari ciao patata, ciao amore mio eccola la ciccia Oh che c'è? Oh che c'è? No, no, no. quindi quindi eh... Cercate di trovare appunto il vostro stile, cercate di capire cosa amate, insomma vestitemi un po' come Vepà, semplicemente quello che mi sento di dire è veramente di trovare dei capi che si possono indossare un po' sempre eh, e che siano appunto non delle. io per esempio le cose che ho donato via sono state veramente cose che erano un po' particolari che non, non mi piacevano più non facevano più parte del mio stile quindi ecco perché dico che è impo molto importante trovare magari dei colori che vi piacciono o comunque dei stili che vi piacciono che eh, non, non vi facciano stufare e di evitare appunto di buttare via soldi e cambiare armadio ogni 5 minuti eh, quindi niente questo video sta diventando super lungo e io mi sono tenuta alla, alla... <ride> card che ho sono che è malo, okay, dettagli Adesso la smetto di blaterare e niente qui per dirvi che appunto io eh, credo di aver trovato il mio stile, credo di eh, cioè mi piace quando mi vesto, mi piace le cose che possiedo, non mi stufo perché comunque ci sono dei capi qua che ho da anni, anni anni e non ho intenzione di donare via proprio perché ci sono affezionata e mi piacciono e ogni volta che li indosso li metto. ovvio che ogni tanto comunque compro qualcosina perché eh, mi va, però ovviamente cioè, compro delle cose che appunto rientrano comunque nel mio stile o comunque nelle cose che mi piace indossare e che sono. So che non mi stuferei nell'indossare, ecco. Uh, e niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che sia stato utile. Se non è stato utile, <ride> mi dispiace. Mi dispiace. So che uh, qualcuno mi ha chiesto di fare dei video outfit proprio dove mi vesto e tutto. Lo devo fare in un momento in cui sono più tranquilla perché mi devo cambiare, devo fare cose. Uh, quindi scusatemi, magari prima o poi arriverà. Però se non arriva, insomma, uh, seguitemi su Instagram perché lì metto sempre i miei outfit. Insomma, va bene. Quindi niente, io vi saluto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!